Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi vi spiego dove trovare il rancore dell'antica morte uccidendo l'uccellaccio di morte eh, Dobbiamo recarci qui in questo posto e accelerare il tempo fino ad arrivare alla notte E fermarci qui e aspettare che lui sponi così all'improvviso dal cielo E cominciare così a, a, il duello ad affrontarlo e poi una volta ucciso ci dropperà l'incantesimo. Eccolo qua l'uccello Se volete vedere il video precedente su come ammazzare questo uccello e in cambio vi darà anche un'altra cosa e quella cosa sarebbe una, un incantesimo della fiamma spettrale esplosiva che vi potrebbe anche servire quindi questo è il mio secondo uccello di morte che ammazzo qua e niente mi ha dato quell'incantesimo sempre le stesse mosse fa Sembra le stesse mosse da infame, fa, veramente. La scia, l'esplosione. È sempre più semplice ucciderlo. Non ci vuole niente. Quell'incantesimo che ho usato è l'annullamento del consumo di PA, quindi se ti interessa sta una guida sul mio canale come trovarlo e annullare il consumo di PA per almeno 10 secondi che vi permetterà di ammazzare un boss subito subito. <ride> se usi la cometa di Azure. solo magia, solo magia, solo magia, film di seconda, solo magia, solo film di solo magia, tutto questo, cometa, non turno e. E niente, poi è morto. Morto. In <ride> volo. Almeno quell'altro mi ha dato 440.000 lune. Rancore ancora dell'antica morte. Adesso andremo a provare questo incantesimo. Niente ragazzi, quindi grazie a tutti per questa visione, se il video vi è stato utilissimo lasciate like, come sempre attivate la campanellina per, essere, cioè, per rimanere sempre aggiornato sul canale e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!